Per navigare in Internet utilizzeremo l'applicazione Firefox Browser Web che si trova sulla scrivania. Basta aprire l'applicazione per ritrovarsi nella pagina iniziale che per i computer forniti per il progetto Brand New è appunto brandnew.comune.bari.it Nella schermata superiore di Firefox Possiamo distinguere le schede di navigazione, cioè le pagine web aperte, un pulsante più che ci permette appunto di aprire una nuova scheda di navigazione, il pulsante a forma di casa che ci consente di tornare alla pagina iniziale e la barra degli indirizzi che funge anche da barra di ricerca. Per effettuare una ricerca in Internet, utilizzeremo un apposito sito web, chiamato Motore di ricerca. Per raggiungere tale sito, basta inserire il nome del motore di ricerca all'interno della barra degli indirizzi. Giunti sulla pagina del motore di ricerca, Potremmo effettuare delle ricerche appunto per parole chiave, cioè inserendo quelle che sono secondo noi le parole più utili ai fini della ricerca. In questo caso, cerchiamo il sito del comune di Bari scrivendo Comune Bari. La ricerca ci restituirà un elenco di siti relativi a Comune Bari. Il primo sito in elenco è appunto il sito istituzionale del Comune di Bari. Per accedere a tale sito possiamo cliccare sul link proposto. Siamo giunti adesso attraverso una ricerca sul sito istituzionale del Comune di Bari.